Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema spalmabile al cioccolato bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 2 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono latte condensato, cioccolato bianco, panna fresca e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato bianco e lo facciamo tritare per 7 secondi a velocità 8 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il latte condensato la panna fresca e la vanillina e facciamo cuocere per 6 minuti 60 gradi velocità 3 Trasferiamola in dei vasetti di vetro e lasciamola raffreddare completamente prima di chiuderla, successivamente riporla in frigo per due ore prima di servire. Crema spalmabile al cioccolato bianco. Grazie e alla prossima ricetta!